Ragazzi, vedete questo pazzo qua? Praticamente questo è Nick. Adesso non sa quello che sto per fare, però praticamente io gli ho detto che andavo a scavare robe, cose strane, vabbè. Però io in realtà mi poziono con la pozione di invisibilità pozionesca e andrò a prendergli... a prenderlo per il sedere, no, sto scherzando, vado semplicemente a spiarlo perché mi sembra che lui... Voglia abbia in mente una sorta di piano io ora non so che cosa stia facendo io io ho detto fai quello che vuoi non lo so lui sa che ovviamente ci siamo solo io e lui in questo momento nel server e sa che ovviamente Diciamo io faccio cose sto facendo cose con voi tipo sto registrando eccetera quindi dovrebbe Essere tranquillo lui cioè dovrebbe pensare ok sta lontano fa le sue cose quindi adesso è il momento migliore perfetto per piarlo. <ride> ok, scusate per questa risata molto strana. Chiedo scusa se vi siete traumatizzati. È anche normale, vi dico. Perché, chiaramente, mh, diciamo, può traumatizzare una, una risata così. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Ah, c'è una pecora. Vedete? Se io adesso lo faccio così, tipo. Eh, adesso si chiederà ah, se è stata la pecora. Porca puzzarda, Sta pecora pozzarda. Adesso la, la incuccolo. Che, per chi vuol capire, capisca. Ecco, nel senso, io non voglio essere così strano. Dai, sta scavando un albero. Ma che, che noia dovrebbe. Cioè, nel senso. Chi, cioè, perché dovrebbe scavare un albero? Adesso... dai. no! Ha pure lasciato gli alberi! No, vabbè, questa cosa non andrà ignorata. Cioè, lo devo punire nella gatta buia dopo. Dopo vado a punirlo, ragazzi. Cioè, perché comunque lì c'è una gatta buia che abbiamo costruito. E dobbiamo andare per forza a punirlo. Perché non... Cioè, non è normale come cosa... Cioè, ma vi rendete conto lascia gli alberi in alto? Cioè, questa cosa è un reato contro il i server di Minecraft e contro tutta l'umanità. Cioè, boh, veramente. Sciocco basito. Contro tutta l'umanità di Minecraft, però... Ancora, che scavaglia... No, se, se ne lascia un altro. Non ci, no, no, Non ci credo, io non ci credo. Non ci voglio credere. Cioè, non... ma, ma vi rendete conto? Cioè, queste persone così vanno proprio punite male. Cioè, vanno, vanno messe a rogo. Vanno bruciate. Vanno de deturpate. Cosa... Oh, cosa sta facendo, ragazzi? Ragazzi, guardatelo, ma si sta... No, vabbè, adesso lo devo spostare. Scusate un attimo, ma lo devo spostare per forza. Oh, Nick! Ciao! Allora ma perché ci hai messo mezz'ora per rispondermi? Dovevi smutarti subito Comunque guarda, um, io sono qua molto lontano, sto cercando diciamo dei, dei relitti delle navi rotte Praticamente, tu cosa stai facendo? Eh, sto piantando patate Piantando patate, ho capito, in che senso scusami? Eh, sto scavando la terra, cioè la sto zappando e sto poi ripiantando le, delle patate Ah, ma non è vero, cioè nel, nel senso, ho capito, quindi stai scavando patate, ho capito. Va bene, um, interessante come cosa da fare, comunque niente, dammi anche me le alle patate dopo perché sono buone, okay. nel senso che, <ride> nel senso che vanno cotte poi le patate perché sono molto buone. E quindi, um, niente, questo, fammi sapere un attimo che cosa stai facendo dopo perché magari ti risposto e ciao. Ciao. Oh. Avete visto cosa ha fatto? Avete visto, ma sta, sta praticamente. Guardate! Sta porca puzzarda la cesta! No, no, oh, adesso sono proprio così proprio! Porca puzzarda! Scusatemi, mi è partito di nuovo lembolo. Però, ragazzi. Scusate, allora. Non può fare queste cose, avete capito cosa sta facendo? Ma è una cosa... Ma mi ha tolto i letti praticamente, se io adesso muoio... No, no, no, no, no, se muoio io respawno via in Africa praticamente, no, avete capito? Ma sta togliendo tutti i letti, ho capito. Questo qua va... Va proprio esecuzione Allora venite oggi in live Che eh, facciamo le esecuzioni oggi in live Dalle 15 alle 17 in live Venite a parte il sabato e la domenica In live ovviamente dove sul canale Viola Chiamato anche W eh, e qualcosa T W I C H Vabbè avete capito su, su quella piattaforma lì Che non voglio pronunciare perché ho paura Ma non so nemmeno se è vera questa cosa Però vediamo un attimo cosa sta facendo Sta di nuovo aprendo le ceste. Sta scavando sta, sta rubando Però magari in live magari riusciamo anche a spiarlo Vediamo un attimo non lo so Dovremmo tipo inventarci delle cose un po' strane. Ecco di nuovo, sta facendo la stessa cosa. Ma perché sta facendo questo? Cioè, io secondo me lui ha qualche cosa strana con questo. Cioè, non vorrei dire quello che penso veramente, sto cercando di inventarmi cose. Però, perché non sarei family friendly se dicessi la verità, avete capito, no? Vabbè, facciamo finta che lui abbia un certo legame con questo tipo di pianta. E un legame chissà dove, però, <ride> va bene. Vabbè, no, ho sputato sullo... Che schifo che faccio, ho sputato dappertutto, ragazzi Ho inondato le cascate del Niagara, altro che Mamma mia, no, veramente, faccio schifo Ah, però, mettiamo una musica bella Anzi, sapete che musica mi metto adesso? Metto questa qua Ok, ah, spio <ride> Vediamo un attimo mm, Adesso sta di nuovo aprendo cose Però, cioè, secondo me, è un po' noioso adesso Perché sta facendo sempre le stesse cose Cioè... Diciamo di fare qualcosa. Tipo, gli dico adesso gli, gli lo sposto. Onik. Allora, ciao, dovresti ciao. prima di tutto parlare più alta voce? Perché, ok, ok. Ok. Uh, costruiscimi qualcosa di, di importante, non lo so. Perché praticamente io quando vengo. Costruiscimi una sorta di mini, di piccolo monumento. Perché io quando vengo. Diciamo, quando ritorno, io voglio vedere il monumento. Tu sai, no? Che io so, sono qua via. E quindi voglio vedere il monumento quando torno a casa perché è molto bello. Ok, il ok. Va okay. Bene. Ho detto sveglio. Ok. Bene, quindi. Uh, sei pronto ad andare? Sì, sì. Ciao, ciao. Ciao. Ok. L'ho spostato, no? Vabbè, ma questo qua è deficiente. Comunque, io gli dico una cosa. Non, fa, non la fa. Ed è deficiente su Minecraft. Allora. Cosa, cosa, cosa sta facendo? Ma Sta, sta costruendo mm, Molto interessante da fare Sì, però non dovrei oh, Ma perché sta facendo sta roba? Non è normale Ok, sta facendo sta, Vedo che sta prendendo l'ascia in questo momento E sta tagliando gli alberi Io ora mi chiedo Ma perché? Cioè, no gli alberi, però comunque le cose che lui ha già preso Io ora mi chiedo Ma perché sta piazzando le cose? Cioè, secondo me ha cambiato idea Tipo, vuole mettere Voleva fare tipo una sorta di mini Ecco, sta facendo una sorta di mini me No, cos'è sta roba? Ragazzi, io non voglio sapere che cosa sta facendo Però, secondo me Avete capito tutti che cosa sta facendo, secondo me, è vero? F Guardate No! Cos'è sta roba? Cos'è? Per cioè, perché... No! Io mi dissocio qualsiasi cosa possa essere Vedete, vedete, io lo sapevo che dovevo spiarlo Secondo me stava facendo qualcosa di strano Io ne ero certo al 100% Porca puzzarda scurreggiona cagata Da una scrofa maiala <ride> Ho detto una cosa... <ride> Ho detto una cosa di troppo Chiedo scusa um, Non so se questa parte Io spero di, di ricordarmi di toglierla Però comunque non ho finito Volevo dire inculastinto Inculastinto vuol dire uh, Vuol dire praticamente Un nostro gergo nuovo Praticamente vuol dire Che praticamente è stata Inficcata dentro La paglia Della paglia sì, della paglia quindi vi chiedo scusa se vi siete offesi e avete pensato ad altro, però no, non è ciò che intendevo io, io intendevo altro. E qua comunque devo smettere di vedere sto coso perché mi sto traumatizzando pian piano, non so che cosa... Cioè io vedo mille forme da qua, no? Vedo mille... Vedo mille forme, ma cosa sta facendo? Ma è impazzito. Oh, sta costruendo altro. Ma scusa, questo sarebbe un mio monumento, cioè nel senso questo dovrei... Oh mio Dio, se lo vedete di, di profilo sembra una persona... Una persona, dai Una persona che tipo sta strisciando, ecco, per dire Io sono sconvolto Non voglio sapere altro Adesso, guarda um, Vediamo un attimo Lo sposto perché non va bene Ehi hey là Ciao Ehi hey là Ciao Perché stai ridendo? Dimmi un pochino Sono molto curioso No, perché mi fa ridere Allora, Nick, però patate. Quando io ti faccio una domanda Mi devi rispondere immediatamente Svegliati Perché mi fa ridere eh. Mi fa ridere piantare le patate E non interromperti Bene allora, ti fa ridere piantare la, le patate. Ok, perfetto. Ma questo monumento l'hai già costruito, giusto? Sì, oh, sì. Hey! No, vabbè. Nick, Nick. Allora, ci sei o ci fai? Ma scusami, se stiamo facendo... Oh, svegliati. Ci sono. Ma cioè, mi, mi sembri rincogli... Au. Oh. Eh. No, ci sono, ci sono. Allora, ha concluso questo monumento, ragazzi. Ha concluso purtroppo, devo dire. Molto purtroppo. Perché guardate cosa sembra. Cioè, vi rendete conto? Sembra... Secondo me sembra un Come faccio a dirlo? Non, non posso nemmeno dirlo Sinceramente, però adesso dobbiamo spiare lui Dove si trova? Mm. L'ho perso di vista Per un attimo, perché ero andato a fare le mie cose E. Ah, ok, le mie cose nel senso, vabbè, lasciamo perdere E adesso sta là Però comunque, mm. cosa sta facendo? Molto interessante Ok, sta mettendo dei blocchi di legno di nuovo Che sinceramente non so perché sta facendo questa cosa Oh, porca puzzarda, sono caduto Dobbiamo stare... Ma sono in No, mi, mi dissocio, cosa ho detto? No, mi devo ricordare... No, cioè, adesso demonetizzazione massima. Ok, allora... Okay, ora sono invisibile. Prima non ero invisibile... Ora sono invisibile, ragazzi. Allora, cerchiamo di, di ricordarci però di non dire le parolacce. Perché io sono un po' strano. Allora, ok, bene. Qua c'è... Uh, sta facendo tipo un'asta. Io mi devo preoccupare. Non mi dire... Scusate, se è quello che penso io, è da preoccuparsi. E state, state pronti, perché secondo me vi dovete preoccupare anche voi fra poco. Cioè, secondo me vi scioccate. Quindi, io lo dico per i sensibili. Vi chiedo scusa. E soprattutto vi dico, non guardate se siete se sensibili. Anche perché sta facendo, madonna mia, quanto, quanto Cioè, Quanto alta la sta facendo. No, vabbè, raga, cioè. oggi sto male con le parolacce. Allora, ehm... Um... <ride> Vediamo un attimo Ah, io vi ricordo di nuovo Twitch, Twitch oggi dalle 15 alle 17 Eh, oggi dalle 15 alle 17 Voi state vedendo questo video alle 14 Quindi dalle 15 alle 17 Vedrete il canale bellissimo di Dunis Dove vedremo altre cose, altre mille cose bellissime e fantastiche Che altro uh, non si può Oh, non si può, non si può Però, scusate, sapete cosa? Non si può nemmeno il video di oggi Cioè, veramente, è un disastro Un disastro sopra un disastro Cioè, ho, ho nominato il canale quando non dov avrei dovuto nominare Vabbè, comunque il canale delle live, il canale viola Secondo me si può dire, non, non è vietato Però, vabbè, scusate un attimo Ma sta facendo l'up dance Ma si può dire l'up dance Cioè, ora so che sembra un meme sto caspita di, Si può dire, ma non so se si... Vabbè, sta facendo comunque una cosa strana Sta ballando, tipo Avete presente quando andate tipo Su GTA al, Allo strip club Uguale, eh, ragazzi, cioè nel senso è lui sta facendo, oh mio dio, Mi sto, mi sto completamente scioccando, allora Adesso lo sposto, guardate Ciao, Nick Ciao Ciao È completamente uh, strana questa cosa Perché io sto andando in giro, Nick E, eh. e sto trovando uh, delle navi un po' bucate Ecco, però vabbè, comunque niente di che Tu cosa stai facendo? Dimmi un ah, po' Ah, sono i relitti, comunque I relitti, esatto, sì E tu cosa... Eh, ho finito di piantare le patate Adesso sto cercando qualcosa di, da fare Ok, bene, stai cercando qualcosa da fare ho capito, va bene. Uh, ma no, niente, perché praticamente ho visto una nave che assomigliava ad un pisello. Ah, ok. okay. <ride> certo, certo, ma sì, ma dopo tutto non è. Non è altro. Scusa, sai cosa? Cosa? Um, e purtroppo devo dirti, guarda, è giunta la fine del video. Ah, e quindi. Okay. Sì, e quindi. Uh, vieni con me. Vieni con me, forza no, no. Tu qua cosa hai costruito? Prima di tutto ti ho spiato per tutto il video Ah Lì hai fatto un pisello, qui No! Non so cosa hai fatto, qui hai fatto un coso dance. poi no. hai rubato Hai distrutto i letti Hai tagliato gli alberi e li hai lasciati alla metà Cosa hai osato fare? Cioè non ma sono tu stato sei io. Non sei stato io Non sei stato, ma ti ho vinto le prove ego. Le prove, sì, le dite Vi No, vieni con me, se no ti devo uccidere Eh Ah, prima di tutto, vieni. Vieni, vieni nella gattabuia. Perché dobbiamo, dobbiamo no. far vedere anche alle altre persone come funziona eh, la sala dell'uccisione. Dell perché tu qua devi essere processato per sempre. No, fatta. Quindi io vieni, quella. Vabbè, l'hai fatta tu sì. Parla forte, se no. Fatta io quella. Ok. L'hai fatta tu, mia. sì. No, non è tua. Infatti, è tua. Vieni, vieni, vieni. Dai, vieni, che è tua. Forza, vieni, vieni. No, no. sì, sì, forza, entra, entra. Dai, Vieni qua. No. No ok, ok, ok, ok, okay. <ride> Mi sono messo in creativa perché ho dovuto prendere il latte, ragazzi. Ok, perfetto. Ah, okay. Questa sarà la tua morte lenta e dolorosa. Affinché tu no. possa scendere nell'oblio della aspetta. morte. E possa. Aspetta. Cosa vuoi? Non mi dire, aspetta. Scusami. Un no, non puoi, non puoi. Se tu lo fai, no, Nick, se lo fai, guarda che ti uccido. Ok, perfetto. E adesso gli hopper, guardate cosa fanno. Catturano tutto e fanno mle mle mle mle, buono. Ma comunque non è vero, non hanno catturato un Beato. Ah si stanno catturando. Lo eh, stanno pian facendo, piano. stanno facendo, glielo dare il tempo. Bene, link. se volete vedere altre torture di Nick, venite sulle, sulle live di Dunis, dalle 15 alle 17 ogni giorno, a parte il sabato e la domenica, eh, sul canale Viola. Sì, esatto, e anche se volete vedere la lap dance potete anche venire, magari, non lo so. Vi piace la lap dance di, di Nick, chi lo sa. E quindi noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao!